Ciao a tutti! Oggi prepareremo i muffin soffici al cocco. Il tempo di preparazione della ricetta è di 40 minuti circa. Gli ingredienti sono zucchero, uova, yogurt al cocco, olio di semi di girasole, farina di cocco, fegola di patate, farina di tipo 00, latte tiepido, lievito per dolci e sale. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale lo zucchero,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 e le facciamo montare per 5 minuti a velocità 4 senza misurino aggiungiamo l'olio lo yogurt ed azioniamo il bimbi per un minuto a velocità 4 aggiungiamo la farina di cocco la farina di tipo 00 il latte che deve essere tiepido e il sale ed acceniamo il bimbi per due minuti a velocità 4 Aggiungiamo il lievito e facciamo amalgamare per 20 secondi a velocità 4. Il composto è pronto, trasferiamolo nei pirottini per muffin. Cuocere in forno preriscaldato statico a 180 gradi per 20-25 minuti circa. I muffin ne sono cotti, lasciamoli intiepidire prima di rimuovere dallo stampo. Muffin soffice al cocco. Grazie e alla prossima ricetta!